Questa è una moto seria Questa è una moto oh, yeah. <ride> Chi ha io mi ha messo un dito nell'occhio guarda che che okay. come oh, se mi avesse oh, un cacciavite. Eccoci ragazzi guarda qui Oh, cavalletto professionale sì, Ma ragazzi mattone. cavalletto professionale era il mio cavalletto dell'85 che ovviamente era troppo basso quando si alzava e non toccava sulla moto Quindi <ride> io ho attaccato con due pezzi di scotch pistello MacGyver Wow ma che bella descrivemela a te grazie Allora E eh, questa è una moto 250 4, 4 tempi o 2 tempi 4 Bravo ah, eh. La stella sembra comoda Dai pronta dire Vai vai Albi, sei adesso l'accenderai, no? No, sei già in folle. Adesso <ride> accenderai. Con questo bottone rosso. No, con lì e spegnere. Albi Toccante Cocante eh! Grazie! Ah, ragazzi, il buon mazzuolo mi presta l'ole etco per la catena che me lo sono dimenticato! L'altra volta ovviamente io ho lavato la moto, non avevo questo sono anche un meccanico da adesso Mecc Toto meccanico ragazzi <ride> Una cosa Dai, che mi sono comprato, che Non ti sei neanche pagato la moto Almeno eh, mi sono occupato Vesti dei tutorini, di Valetti mi serverebbero un paio di stivali nuovi perché i miei sono già troppo consumati. Grazie. Con oh. la suola bianca, adesso vedete un completino? Non lo adesso. so. Me l'ha inviato Forn, Sono veramente, veramente scettico su questo completo. <ride> Dai, allora, mettiti sulle brache, osti. Perfetto. Adesso facciamo la live reaction al completo del Toto. Grazie. Oh. <ride> devi essere un certo livello di forte per indossare le competizioni vabbè, Infatti, no. questo eh, è come un altro attacco <ride> Una cosa che io gli ho detto al nostro pilota che fa un, col mondiale, no? Quando ha iniziato l'anno scorso, mm. era il primo anno di mondiale, esatto. si è presentato con degli occhiali così, sembrava Lady Gaga, mm. no? Mm. E gli ho detto: oh, guarda, che per portare quella roba lì devi e essere, essere devi essere primo in classifica. <ride> perché <ride> se fai 35esimo, <ride> magari è il caso di è togliere. Poi, Stanno distando putere. Io per non dare troppo nell'occhio, siccome fa freschino, <ride> una cosa, però, l'animo è freestyle anche quando vado a fare motocross, quindi non è che io mi posso vestire da raggi sera. Cioè. Celpina è molto più. Eh, dov'è che siamo che non l'ho ancora detto? Cadrezzate. Cadrezzate? 2 quattro, Quattro. Quattro. 4 Real fire bitch get bad from it then I never call it. you tripping going crazy nigga tell her you see me coming through and they say that's a Bring the blast down. Smug a lot like a raster. Niggas wanna come around now. Cause they know they really got. Cioè, andare costantemente Già che quando così una volta, sai cosa devi fare. L'unica cosa diversa è che ho le ginocchiere. Sono Devo là. dire sono un po' ingombranti, infatti, le diversi da come ero abituato. Comunque, come di sempre, questi due Bello, bello, molto figo. Adesso sto cercando di capire Cosa filmare un po' più là. <mess> <mess> Let the really get another vessel Ooh. She don't think me get another shovel Go and get the money, we never sell Ciao. Non ce ne ho più, aiutatemi Sei giri. E sono morto due, dritte, sì. perché, se no, fai una fatica della madonna. Esatto, quando tu stacchi, sì? non devi stare seduto, okay. Quando tu inizi a frenare, devi alzarti. Perché okay. tu quando freni, devi se ci sono okay. che stai seduto, inizia sì, a si. Va a destra, sinistra. Quando tu arrivi con le volte davanti. Nella, nella curva ti siedi. Se tu impari questa tecnica, ti vengono le braccia meno dure. Ragazzi, Toto Meccanico ha fatto una prima modifica alla moto. Una modifica che la farà andare veramente, ma veramente più veloce. Io, in realtà, ragazzi, non so niente di meccanica di moto. Ovviamente, il buon mazzo va Ma, ah, metto, ma tira, io, invece, tira su un po' la leva del cambio. Perché, effettivamente. Non mi sentivo bene. Prima sì. ho tutto l'ho alzata un pelo. Mazzu. Cosa vuoi? Lo sai che tra poco faremo provare la moto Alboreto nel parcheggio? Mm. Alboreto non ha mai guidato una moto. eh sì. La sfida diventa più interessante eh, perché il terreno non è dei eh, migliori. Sassi grossi, sassi giganti. Allora. Cambiamo di un attimo la mappa qui. Traction controller voglio io. Come la macchina? Ricordi che se non usi la frezza la moto si spegne. E eh, come, come si mette la prima? Mollando piano piano Mamma mia Alboreto Vieni là, vieni non mollare Non mollare il gas, non mollare gas. Eccolo Ah per un attimo devo dire che quando sei partito ho detto Ok è, è rimasto attaccato al gas no, Ti no. ho visto là no, no. era così senti prossima volta ditemelo nei commenti. prossima volta, magari, andiamo pista senza licenza. poi può venire anche l'alboreto? Boreto okay, chiusa al pubblico. Ma guarda che ti diverti. Eh. Ma io, sono sicuro, sono anche felice di aver Se impari a girare in cross con la moto a marce, poi tutto il resto, secondo me. Cioè, tipo, provare in strada ti sembra molto più facile. A poca in moto When I'm go to the feds, I pray all the money, don't go to my head. Don't go to my head. I pray in my glove when I'm going to bed. When I'm going to bed. Now pray for those suckers that wanted me dead. Cause all of them dead. Fuck. Bottom, bottom, bottom, bottom, bottom, bottom, bottom. oh ma ricchi ricchi vicini è forte è un secondo stile ma di manetta ne manca un po' <ride> Non sono stanco Proprio fisica Tutto il corpo Non è stanco come la prima volta Che ho fatto cross adorno sì, O anche la seconda Però oggi Come uno scemo Non ho preso bulk powder prendino, Ci sono minerali Link in descrizione E infatti dai. Mi sono venuti dei crampi Della madonna qui Non riuscivo più ad andare Voi vedrete questo video avanti Ma dall'ultima volta Che sono andato in pista È passata una settimana E già andare una volta a settimana Cioè quando sono entrato Sapevo già come muovermi sulla moto Invece se fai passare tempo Riperdi Qui bisogna andare Andare, andare, andare. Vero che dobbiamo portare la alboreto in pista? Madonna. è ovvio! pista privata chiudiamo caldrezzate per no, alboreto in perché sei già, sei già racer è un talento, è un talento! sono mai salito su un trattore sì, in vita sì, mia sì. Comunque siamo qui con Carlo Caresana Propilando la pista Ex rider rifresciante motocross di Rex Sì, sì, oh, sì, sì, ormai sei diventato grande Allora, pista veramente top Io no. non sono esperto di cross ovviamente, Vai, però siamo arrivati stamattina che era liscissima era un biliardo Poi oggi abbiamo beccato, dove boh, ci sono state 10 moto neanche forse La discesione della, della morte eh. Tieniti, tieniti Allora, io ti ringrazio esperienza, fighissimo, tornerò di sicuro ragazzi noi ci vediamo al prossimo video iscrivete se non avete ancora fatto lasciate un commento se vi è piaciuta la pista di caricatore e la, fatemi sapere anche se voi ci siete stati qua a cadrizzate e bella ci vediamo al prossimo video Ciao.